No. sì lo so ho fatto shopping si è capito no e oltretutto stavo andando in centro perché dovevo prendere alcune cose dovevo prendere la collezione eh, mensile di brochet e mi arriva un messaggio un sms per due giorni c'è lo sconto del 25 su tutta la linea eh, sephora collection quindi la linea classica di sephora che non è mai scontata quindi non dovevo andare a sephora ma sono andata, ovviamente. Da cosa volete che parto per mostrarvi le cose da Sephora che me ne stavo parlando? Ah, ovviamente scontrini alla mano. Quindi, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, lo scontrino di Sephora è questo qui e vi mostro cosa ho preso. <ride> questo si dice bottino. Sapete che quelle cose non ho visto neanche io, tipo campioncini o così: campioncino boscia. Cap breakup cool cleansing oil mm, olio struccante della boscia mm, interessante questo lo proviamo poi dopo ho voluto provare queste due maschere se pedalina Sephora classica che aspettate perché a prezzo pieno vengono 5,90 euro mentre in questo caso le ho pagate 4,40 euro allora questa è la maschera mousse Stavo leggendo tutto scritto in inglese che bello, ah, no, eccola qua. Anti blemish, anti imperfezioni, maschera mousse, tutto scritto in francese o in inglese? 5 minuti di posa, ah, è proprio chiuso. Bene, bene, bene, bene, benissimo, e basta, direi che questa la proviamo. Inutile che me la faccia. E poi questa invece che è la eh, perfezionatrice di pelle. Questa è al pompelmo. Maschera peeling al pompelmo. Stesso prezzo. Anche questa sono curiosa di provarla. Poi ho voluto provare. Ancora chiusa quindi apriamo assieme. Questa matita per occhi. Questa qui. Che dice di essere una matita occhi 12 ore waterproof. Il colore che ho io. Black, le, black lace matte esatto perché c'erano anche quelle glossy, ma le glossy non piacevano vorrei anche aprirla per farvela vedere che intanto che cerco di aprirla dice apri qua ma è impossibile per me vi dico il prezzo sarebbe costata signori 8,90 euro ma io l'ho pagata 6,60 euro ma è possibile aprirla? Senza usare i denti? Non è proprio la scelta migliore, ma io qua ho questa. Dite che potevo farlo prima? Ma no, è più bello così. Ecco qua, perché ve la volevo mostrare. ecco allora così mi sembra bella poi sono un amante delle matite nere mi sembrava bella poi sì quel fatto che è waterproof era da provare assolutamente e poi ho lasciato la sciccheria per ultima perché la palette holographic nude allora è questa che adesso comunque tolgo dalla confezione questa è nei colori nude esatto che costava 10,90 euro invece l'ho pagata 8 euro e non avendo le fabbici a portata di mano la limetta per unghia è perfetta perché c'era lo scotch e adesso la apro perché devo assolutamente farvela vedere sicuramente dato che è holografica forse la telecamera un po' impazzisce comunque è magnetica se si decidesse ad aprirsi ecco. voilà oddio che danno eccola qua allora lunar, aura, nova meteor, aster, stellar vi farò una recensione approfondita però guardate qui che lavoro Questo è Stellar. E' come piace a me, non esagerata, ma neanche, comunque vi farò uno swatch approfondito, poi una recensione, non è esagerata, cioè non è quelle, fum, ma è quelle che, scusate, eh. Illuminante che danno un pochino di luce ma che volevo assolutamente provare perché io queste palette mini ora ve lo dirò meglio ma di questo solitamente mi trovo molto bene e adesso io direi di se riesco a sistemare tutto scontrino via perché ve l'ho già detto e andiamo avanti andiamo avanti allora, ho preso delle cose, vi faccio vedere prima i brochet? Eh, ma sì, dai, i brochet! Mm -hmm. Scontrino? Scontrino dei brochet, dove sei? Non è questo, sarà questo! Esatto! Allora, omaggio guanto e sfogliante. latte morbido e da questo lato è ruvido da usare sotto la doccia proviamo sinceramente ha la forma di un guanto da cucina anche come imbottitura però magari è valido non sto a fare polemiche prima del tempo e tra gli omaggi ecco anche il gommage questo solito gommage corpo eh, con polvere d'albicocca questo mi piace e poi sinceramente non lo compro mai perché c'è spesso in omaggio e quindi <ride> ne approfitto poi dopo che cosa ho comprato Nanananana. dovevo prenderli non vedevo l'ora che uscisse perché dovete sapere che io amo il siero della linea serum vegetal quello stevo vegetal e mh, quello lo stringi fuori ma ultimamente l'avevano tolto dal commercio perché dovevano rifare la formula adesso che è uscita io dovevo assolutamente prenderlo allora questo è il siero siero riequilibrante antiossidante con polvere di polverite boreale o il free per pelle mista o grassa ed è fatto così quindi non ha più l'erogatore ma ha la pipetta Ho provato a, a testare un attimo il negozio e mi sembra che assorba davvero immediatamente. Poi ovviamente vi farò una recensione approfondita. E comunque questo che è un 30 ml sarebbe costato 14,95 ma io avevo lo sconto del 40 e quindi l'ho pagato 8,97. E finché c'era con le novità ho voluto prendere sempre della Stevo vegetale anche il trattamento perfezionatore effetto blur con polvere di tè boreale, quello che dovrebbe andare a opacizzare immediatamente alcune zone del viso oppure tutto il viso in caso di pelle molto lucida. Trattamento perfezionatore, effetto blu della formula senza silicone, ultra leggera, che levi la grande della pelle e opacizza istantaneamente. Allora, intanto 30 ml Costava 9,95, ma io con lo sconto del 40 l'ho pagato 5,97€. La confezione è questa. Con l'applicatore piccolino, solo che io ho fatto lo swatch qua. Adesso devo fare tutto questo qui. Mi è sembrato abbastanza mh, leggero, che sale velocemente. E oltretutto ha, sì, ha un profumo di... Mh, di erbe, e quindi anche questo vi farò una recensione approfondita. E poi per arrivare ad avere eh, dei 15 euro, quindi un bollino in più sulla tessera, eh, ho preso anche un balsamo labbra al cocco che costava un 95 a prezzo pieno, ma quello al cocco è il mio preferito. E per semplicemente per arrivare ai 15 euro in modo da avere un, un bollino in più sulla tessera per arrivare allo sconto. Ma siamo labbra classico ok direi queste cose via con anche il signor scontrino perché ve l'ho già fatto vedere e adesso vi mostro cosa ho preso da bottega verde perché anche lì mi è arrivato un sms ieri e quindi non potevo non andarci però ovviamente da bottega verde non prendo mai la borsa normalmente il filo sempre nelle altre borsine perché ed è costa tanto 4 centesimi 5 centesimi 4 la piccola 5 la grossa no grazie uso la mia borsa e ho preso alcune cose scontrino e omaggi che sinceramente non ho ancora guardato quindi li guardiamo assieme allora crema piedi rinfrescante ottima già provata fondotinta matte lunga durata mmm. Ok, a provare. Argan del Marocco crema viso, pelle normale a secca, non è proprio la mia, comunque sia, è una novità. Crema corpo alla menta, questa ve l'ho già recensita ed è fantastica. Poi, altro omaggio, che era questa, molto natalizia. La palla di Natale, con dentro mm due prodotti della linea straordinaria che è trattamento viso anti rughe multiattivo e trattamento viso effetto lifting multiattivo beh da provare Brava. non dice nient'altro vabbè comunque sia queste le proviamo e la palla è molto carina per farci anche delle decorazioni ci sto già pensando e questo era un omaggio infatti il palotto non destinato alla vendita vi faccio vedere invece cosa ho preso con gli sconti perché mi è arrivato un sms dove potevo avere uno shampoo a 2,99 euro un palotto scontato del 60 e uno del 50 quindi vi mostro Prima di tutto lo shampoo 2,99 invece di 7,99, leggendo lo scontorino. Questo che è lo zenzero, shampoo purificante, fortificante con l'estate di zenzero, cappelli da purificare e da rinforzare. La linea lo zenzero solitamente mi piace molto, quindi questo l'ho voluto provare. Profumo, sa di zenzero, davvero. <ride> ok, c'è dentro sul serio. Poi con lo sconto le 60 invece ho preso questo. Olio sublime e ristrutturante. Keratine e cashmere. capelli fragili che si spezzano. E' questo qui col dosatore. 100 ml. Costava 18,99. Ma io l'ho pagato 7,95. Lo sto avvicinando anch'io. Perché sennò non riuscirò mai a leggerlo. Applicare qualche goccia di olio. sulle media lunghezza. E sulle punte dei capelli. Ideale sui capelli bagnati. Dopo averli tamponati. Per un trattamento intenso. E per facilità nella piega ok, proviamo profumo? ve lo dico mm. Mm, non riesco a identificarlo ma io farò una recensione più approfondita e con lo sconto del 50 ho ripreso la matita occhi sì, matita occhi, sempre sì, quella nera quella tenuta estrema aspettate, matita occhi automatica waterproof tenuta estrema ho dovuto leggere perché? e che costava 12,99, ma ascoltata del 50 l'ho pagata 6,49, ve l'ho già recensita, se mai riuscirò ad aprirla, ma qui ci vengono in aiuto le nostre fidata, li metta per unghie, forse, vedete avere tutta la confusione sul tavolo? Alla fine c'è sempre qualcosa che mi serve a portata di mano, eccola qua, non mi puoi togliere tutta la plastica? Grazie. Quella con la parte in gomma. Ed è quella automatica. Io questa l'ho adorata davvero, è fantastica, quindi ve la straconsiglio quando è in offerta. La quantità non c'è mai scritta, quindi non vi so dire quant'è, però è ottima e no non è tutto perché sono passata da tiger che volevo fare un giro volevo cercare alcune cosine alcune ho trovate altre no le buste sorpresa non le ho prese perché erano solo quelle finalmente hanno scritto bimbo e bimba finalmente almeno sappiamo cosa c'è ma ho deciso di non prenderle perché bimbo e bimba non mi sembrava il caso e... C è andata qualche settimana fa mia mamma e c'era nel, nel reparto delle offerte tantissimi prodotti. Ci sono andata io, c'era niente. Cavolate! Però ho fatto una super acquisto perché nel reparto delle offerte c'era questo quadernino con il tigrotto a righe, quel piccolino che veniva a 2 euro a prezzo pieno, invece era in promozione tra quelli a 1 euro, ma io avevo uno sconto dall'app, avevo lo sconto quaderno da 1 euro, quindi guardate quanto l'ho pagato? Esatto, 0, quindi mi è andata bene come offerta e pure carino. Io questi qua li uso per le recensioni sono davvero fantastici, poi è pratico, comodo, lo metto ovunque e con questo è davvero tutto. Allora fatemi sapere da che prodotto vi interessa che inizio a provare per recensirlo. Quale vi cosiste di più? Qual è l'offerta migliore? Se anche voi avete approfittato di queste offerte? E niente, se vi è piaciuto il video, così folle, veloce, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, lì sotto, e soprattutto un like per i miei swatch, ed cliccate sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!